Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in un nuovo video, oggi nuova storia Ho visto che questo format delle storie non vi spiace così tanto, quindi ho deciso di portare un'altra storia In questo video ne vedrete circa tre diciamo Una è quella che riguarda il mio primo giorno di scuola, nel quale sono comprese due storie E poi c'è un'altra invece che riguarda un giorno di scuola del primo anno Vi dico solo ragazzi come piccolo spoiler che ho litigato con il professore di latino che mi ha messo in punizione Ho fatto una figuraccia sia con la professoressa di inglese e poi una grandissima ancora figuraccia con il professore di fisica. Capirete poi perché. Intanto, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video di questo tipo che arriveranno. Lasciare un like così mi fate capire che questi video vi piacciono. E intanto io vi lascio. Quindi, beccatevi sto capolavoro. Bella, ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'idem shop nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore forte. Così come vedete a schermo, poi accettate. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. No, Noto che ho un ping di scavolo, mh, veramente tragico, anche utilizzando il LAN e il PPOE, quindi questa partita facciamocela easy. O magari ne parlo già della storia, non lo so, sono un po' indeciso. Allora, ragazzuoli, allora, io direi di partire. Io la, il mio primo giorno di scuola, ragazzuoli, vi dico subito proprio la data precisa, perché lo stesso giorno di scuola io... Uh, mi pare avessi anche il matrimonio tipo di mio zio Quindi lo ricordo abbastanza bene Era l'11 settembre del 2015 come potete immaginare ragazzi io in realtà il liceo l'ho finito proprio a giugno Quest'ultimo giugno preso, ho fatto la maturità per chi non avesse visto il video c'è cioè, Magari ve lo lascio poi come scheda finale Parliamo un po' di questo primo giorno di scuola Vi dico da subito che ho fatto il liceo scientifico Allora ragazzi, ho scelto questo liceo scientifico E sono, sono andato fondamentalmente in questo liceo insieme ad un mio amico delle medie Ho fatto con lui il cosiddetto gemellaggio ragazzi, Il gemellaggio, madonna, il gemellaggio è quella cosa insomma Insomma che tu puoi andare con un tuo amico nella classe E io avevo scelto appunto questo mio ah, avevo scelto come amico questo mio amico Simone Madonna questo tizio veramente quanto c'ha la mamma simpatica Primo giorno di scuola E eh, questo 11 settembre 2015 Io e Simone ci incamminiamo all'interno del cortile di scuola Fuori, diciamo, fondamentalmente la scuola stavano tutti i ragazzi del primo anno Perché mi pare che il primo giorno avessero fatto andare solo quelli del primo e secondo anno Io il biennio. Quindi tutti i ragazzi del primo anno dovevano aspettare fondamentalmente fuori Che venissero chiamati per sapere anche la sezione Semplicemente andiamo, ci mettiamo lì fuori e aspettiamo i nostri nomi Simone eccetera eccetera e Luca eccetera eccetera Comunque veniamo chiamati nella nostra sezione Ci sediamo ai banchi Tra l'altro ci hanno dato una classe che poi avremmo cambiato stesso il giorno dopo e ci accoglie un professore Ok, professore di matematica Devo dire la verità, il professore ci ha messo subito al nostro agio Era un professore bravo, molto gentile Anzi, forse troppo gentile con gli alunni e niente ci. Non ci fa ovviamente fare fondamentalmente nulla il primo giorno E di presentazione, nulla di che Comunque, passa l'ora di matematica e poi abbiamo l'ora di inglese La mia professoressa di inglese che io porto nel cuore proprio Che ho avuto poi fino al quinto anno Mentre invece che a matematica l'ho cambiata al secondo anno Entra inglese alla seconda ora l Inglese, la... la vedi subito? Una tipa che sa il fatto suo, molto autoritaria, però, alla fine sotto sotto è una pasta di pane. Comunque si presenta, noi ci presentiamo. E vabbè, diciamo che io in inglese all'epoca non me la cavavo benissimo. Perché non avevo fatto ancora il british Ormai c'è 1 eccetera, eccetera. Però ai tempi non ce l'avevo. Tutta questa bravura in inglese. Quindi niente, ci presentiamo, ci fa fare qualche presentazione in inglese. Solita cosa, e va bene così. Però poi fa, ragazzi: il libro che utilizzeremo si chiamerà Best Choice. E indica Simone che. Si era seduto vicino a me Simone fa No no Io non le so queste cose Chiedi a lui Allora La professoressa fa Va bene Allora chiedo al tuo compagno di banco Tu come ti chiami? Faccio io Luca Eh Luca Fammi un po' lo spelling Di best choice Allora io tranquillo Perché tanto lo spelling L'alfabeto Ho detto vabbè Cosa può mai andare storto? Ora ve lo so fare, semplice perché B, S, T, C, H, O, I, S, e ai tempi non era così easy e quindi cominciai a fare. Sì, sì. Um, allora, uh, B, B, E, I, I, I, S, T, T, C, no, no, S, C, A. I. Vabbè, comunque, ragazzi, fece un casino, quella fece. Vabbè, diciamo che la prossima volta prima di iniziare ripeteremo l'alfabeto. Io attualmente che in inglese so parlare molto bene, ai tempi feci venire il dubbio alla mia professoressa di se fossi capace a dire l'alfabeto. Ok, in inglese. Ma questa non è la cosa più tragica. A parte Simone che sdicissimo che mi mette in una situazione gravissima da quel momento, non si può perdonare Simone. Nonostante se il mio... Non lo perdonerò mai, Simone. Se stai guardando questo video ti odiamo, non è vero. La cosa più grave... È che durante quell'ora, ragazzuoli, entra uh, praticamente una persona, ok? Una persona che non pensavo fosse un professore. Uh, entra, guarda un po' il registro, saluta la professoressa e se ne esce. Io dopo dovevo andare in bagno. Quindi che faccio? Esco. Con la massima tranquillità del mondo. E chiedo vicino a questa persona, chiamandolo Bidello. Pensavo non fosse un Bidello. Uh, Scusi, Bidello, sa dirmi dov'è il bagno. Fa lui, guardi. Mi dà del lei. Io in realtà sono un professore. E faccio... Ah! Professore! E, e lì specifica poi sono un professore di fisica. E si dia il caso che sono il tuo professore. Faccio io... Ah! È piacere! Professore di fisica! Eh ragazzi... E lì, è dove mi sono scavato la foto No, non è vero, non è vero ragazzuoli, Perché poi in fisica io me la sono sempre cavata Sono sempre andato bene Ma ragazzi, mamma mia Che cringe che fu quella cosa Io tornai in classe da Simone facendo bro Bro, ho fatto una cazzata Bro, bro, mi, mi sono fottuto Tutti gli anni di, di, di, di vita Ho chiamato Bidello Il professore di fisica che abbiamo E lui tipo, è tipo bravo Ottimo primo giorno di scuola bro Mamma mia ragazzi che cringe Veramente non potete capire Cioè io veramente non so che dirvi Non so che dirvi Non si dice Bidello si dice collaboratore scolastico Avete ragione quindi Anche se fosse stato un Bidello ho sbagliato No, Vabbè ragazzi ma ai tempi magari ero anche un po' più piccolino Cioè non, non lo feci con cattiveria Lo feci in maniera molto ingenua A chiamarlo Bidello Oggi se ovviamente mi dovessi Fronteggiare se dovessi parlare con Un Bidello fondamentalmente mi limiterei a fare scusi mi sa dire dov'è Cioè dando dei delay Perché poi la cosa più bella eh, Anzi più bella diciamo più grave È che nel momento in cui lui entrò in classe A farci la prima lezione poi qualche giorno dopo eh, Lui si presentò Fece sì io sono il vostro professore di, di fisica e guardò me Fece e non il bidello. E in quel momento io e Simone ci guardammo in faccia Io e il mio amico ci guardammo in faccia Perché eravamo gli unici che potevano capire Perché lui stesse dicendo quella cosa Cioè e mi fece una faccia a dire fra Sei morto Perché pensavo che quello da quel momento Mi avrebbe tipo menato la vita Capito? Perché se uno ti dice così Dici vabbè Mi sono fatta la frittata Invece no Invece no Perché fisico è una delle mie materie preferite Quindi mi misi sotto E mi misi a studiare Quindi tutto a posto Tutto a posto ragazzuoli. Allora No no posso, posso raccontarvi questo evento Posso raccontarvi questo evento e sempre al primo anno dovete sapere che io facevo latino, ok? Perché ho fatto un liceo scientifico tradizionale non un liceo scientifico magari uh, particolare che faceva fare più scienze o informatica. Avevo un professore di latino molto molto autoritario, ragazzoli, veramente... Abbastanza incazzato nero, ecco, diciamo che si faceva rispettare, comunque bella bro, complimenti per esserti fatto menare E niente, comunque, era un professore che ci teneva al latino, era molto bravo a spiegarlo, però non era un simpaticone, ecco, non era un simpaticone Sta di fatto che appena si presenta a noi al primo anno, diciamo che si fa... Si fa valere, ecco, si fa sentire come un professore che sa il fatto suo. Da, mamma mia, cosa sta succedendo alla mia arma? Comunque ci dice, diciamo, durante la prima lezione, ragazzi, io posso capire che voi non riuscite a capire il latino. Posso capire che voi uh, avete difficoltà e vi aiuterò. Ma se c'è una cosa che io odio ancora di più del fatto che alcuni alunni non studino, è la mancanza di rispetto. E una tra le mancanze di rispetto... Che molto spesso gli alunni danno per scontato è il ritardo la mattina. Noi abbiamo diverse prime ore, perché avevamo prime ore quasi tutti i giorni, ragazzi. Avevo mi pare tre ore di latino, tre volte alla settimana C'avevo cioè lui. Mi fa, ragazzi, se uno di voi fa ritardo la mattina. Io, così come sta, lo interrogo Subito, lo interrogo E mi deve dire la versione del giorno, le declinazioni e tutto quello che faremo Allora io faccio, mamma mia no Perché ragazzi io sono un ritardatario cronico Io non ho mai fatto... Non sono mai arrivato in orario nella mia vita Qualunque cosa, ragazzi, voi non avete idea di come io sia scandaloso Mo, mo di meno, mo di meno Però ragazzi, una volta ero veramente Scandaloso Comunque, saputa sta notizia, io già mi sto a scavare la tomba Perché dovevo tipo studiare latino tutti i giorni Sapendo che mi avrebbe interrogato per forza, no? E qualche giorno dopo Abbiamo sto professore Ormai era già una fase un po', diciamo, avanzata Ecco, era già una fase avanzata Delle lezioni Delle lezioni abbia avanzata Ah, ma vinto? Non me ne ero manco accorto Vabbè nel, nel, Parlando non me ne ero manco accorto Comunque Una mattina che avevo il professore di latino Mi sveglio Io entravo a scuola alle 8 e un quarto Ragazzi sono le 8 e venti. Cioè io dovevo stare Alla scuola alle 8 e un quarto Erano le 8 e 20 Oh fra, fra fra, che panico, panico, ma uh, uh Calmo, calmo Mamma mia Allora, comunque, sta di fatto che... Che faccio? Mi sveglio, quindi tardi, nel panico Faccio, mamma, do, dobbiamo correre Va, vado, mia madre corre tipo tra le macchine tipo in Furious E arrivo a scuola Io fuori la scuola noto che sono tipo le 8 e mezza Io penso tra me e me, mia madre ormai se n'era già andata Ma quasi quasi entro in seconda Ora, dai Cosa potrà mai andare storto? Aspetto che si facciano le 9, in modo che fondamentalmente il uh, professore non si... In questo modo il professore non si sarebbe incazzato se fossi entrato. Perché tanto era alle 9, sarei entrato in seconda ora e quindi non valeva come ritardo, diciamo. Perché eh, eh, sarei entrato alle 9. Io di solito così facevo. Quando facevo troppo ritardo, entravo alle 9, ecco. Perché non valeva nella mia testa come ritardo. Comunque che faccio? Quindi aspetto fino alle 9. Sono le 8.50... A un certo punto sento una voce che mi chiama e fa... Ma cosa stai facendo, Luca? Ma, eh, io mi giro nel panico, faccio... Ma chi è? Ma che, ma che cosa vogliono della mia vita? Mi giro e, ragazzi, era il mio professore. Un mio professore che, incazzatissimo mi fa... Ma cosa stai facendo? Vuoi entrare a scuola? Io lo dico a tua madre, io lo dico di qua, ti faccio mettere una nota. E io... Ok, ok, ok, entro, entro. Va bene, va bene, entro, non è nessun problema, entro. Ok, entro, ragazzi... E sono tipo le... Vabbè ho più o meno 8.50 verso quell'orario Era fondamentalmente... Comunque sta di fatto che il professore entra Tutto... Tutto incazzato fa vicino al mio professore di latino uh, Senti questo... Questo ragazzo Luca Stava fuori ad aspettare che finisse l'ora Per entrare in seconda ora Voleva evitare la tua lezione Non è proprio andata così giuro Tra l'altro Luca che mi elimina Comunque, se di fatto il professore di latino mi guarda Fa... Sì, sì Allora faccio una cosa In primis Vieni interrogato Come se fossi entrato in ritardo E ti becchi pure una punizione C Come perché va tutto a rotoli Nella mia esistenza Niente, vengo interrogato Sono andato Non è che fosse andato così bene Perché in realtà non mi ero preparato Per quella giornata Però fortunatamente Comunque avevo fatto i compiti Quindi Me ne esco con un sette e mezzo politico A mia discolpa E Niente Poi come punizione In realtà cosa successe Io Una volta ho preso La cazziata. insomma Mi sei letti al mio posto Insomma ho preso il posto E il professore si alzò Mi guardò Si alzò Che io entrai facendo "Ave prof E in realtà ho fatto tardi, cioè, che, che, che colpa mia, mo che ci devo fare? Il professore ha detto che stava aspettando. Però in realtà è, cioè, ho cercato un po' di, di vagare, dicendo vabbè, io in realtà stavo arrivando. Ho cercato un po' di appararmi poi. Quando l'altro professore se n'era andato, quando ormai l'altra campana che mi dava contro non c'era più. Comunque, dico, vabbè, professore, a un certo punto faccio, vabbè, professore, ho fatto tardi, mo di chi è la colpa? Mi giro e me ne vado a posto, ragazzi, manco il tempo di mettermi a posto. Il professore, mi, mi tipo, spacca un libro sul banco e fa, tu. Mi mo mi fai questa versione la prossima volta. Per la prossima volta voglio tutta questa versione analizzata uh, grammaticalmente, sintaticamente e con la traduzione. E me la fai sentire. Perché non ci si rivolge così a un professore. Io tipo. Ok, bro niente ragazzi questa era la storia anche di come mi sono intossicato col professore di latino che bella la mia vita ragazzi. eh lo so lo so però mia discolpa a parte tutto devo dire che poi il latino ho preso 8 al secondo quadrimestre e ho il voto più alto insomma che c'è stato poi alle pagelle mia discolpa posso dire questo mi discolpa posso dire questo